l'argomento davvero pregnante per la, per la pietas cristiana, che è quello del giovane ricco. Nella seconda parte vedremo l'interpretazione che dà Gesù a queste alacotte. Allora, la prima cosa che dobbiamo tenere presente è che non è un discorso che Gesù sta facendo ai cristiani. Gesù sta facendo questo a un pio israelita. Perché dico questo? Perché il comando di Gesù, le parole di Gesù vanno contestualizzate nelle epoche evangeliche che sono ambientate e culturalmente fondano il loro statuto epistemologico, ovviamente nel mondo medio, medio giudaico. Poi, se lì vogliamo fare. <ride> Altre considerazioni, non è questa la sede, Gesù maestro di Israele, rabbino tra i rabbini, pur per noi cristiani Dio in persona, Dio in carne, nella seconda persona della Santissima Trinità e quindi possiamo fare tutte le interpretazioni che vogliamo, però a noi interessa recuperare questo aspetto per far vedere che Gesù non era un alieno all'epoca e i comandi di Gesù per Israele. Eh, molti sono stati anche recepiti, devo dire la verità, nella tradizione ebraica, ma eh, diventano normativi, normativi e, non so, e certamente non solo, non solo per noi. Versetto 13. Allora gli furono portati dei bambini affinché gli ponesse le mani e pregasse. Allora i discepoli gli sgridarono. Prima cosa, perché imporre le mani a dei bambini, quindi non sono ancora persone eh, della maggiorità religiosa, e perché pregare. Imporre le mani indica l'affidamento, sono creature che stanno facendo un cammino, noi diremmo di catechesi, e stanno imparando la Torah, stanno cominciando a leggere i testi, perché questo era un obbligo per i genitori e per le comunità. Voi sapete che Israele era l'unico popolo antico, che adesso sullo scrivere no, non lo possiamo sapere certamente, ma leggere sapevano leggere tutti, quindi il nostro discorso dell'analfabetismo lascia un po' il tempo che corre, perché leggere una cosa e scrivere un'altra, sono due competenze sulle quattro e quelle linguistiche che eh, non necessariamente l'analfabeta non sapeva leggere, certamente non sapeva scrivere, ecco questo ci tengo a dirlo perché eh, a volte facciamo un po' di confusione, ecco, a noi che andiamo anche ovviamente alla storia, ci preme dirlo. Quindi Gesù cosa fa? Gli riportano questi bambini perché lui possa affidarli, ovviamente con l'imposizione delle mani, affidarli a Dio e pregasse per loro. Non è scritto la motivazione, ma è molto probabile che sia legata all'affidamento e quindi per fargli fare una vita pia da Hasid, ecco certo. Quindi lo portiamo all'ombra di un maestro, lui gli pone le mani e gli fa... La Berachà non è tanto che benediva i bambini, ma benediva il suo padre, che per noi è Dio, no? e, e, e quindi li metteva un po' sotto la sua protezione, sotto la sua intercessione. Però questo coglie poi l'occasione, il fatto che eh, i discepoli lo sgridano, sgridano... Ehm, probabilmente i genitori che hanno portato questi bambini, cioè, sgridarono loro, non i bambini evidentemente, ma chi li ha portati. Ma Gesù disse, e questo è un comando, eh? è proprio una, un comando, lasciate, lasciate i bambini e non impedite loro di venire da me. Infatti, di tali è la Malkuta shamaima. Ora, cosa significa questa frase? Innanzitutto un comando, perché non interessa recuperare l'aspetto alachico, non stiamo qui a fare delle interpretazioni che vanno tutte bene. Lasciate che i bambini, lasciate i bambini, ecco, e non impedite loro di venire a me, cioè non create ostacoli ai bambini, vuol per dire che sono troppo piccoli, non capiscono, eh, per farli venire a me. Se manifestano una vicinanza a me, lasciateli. cioè Non mettete dei legami. Ecco, perché? Perché di loro è il, la Malkuta shamaima. Allora, prima cosa, è dei bambini il Regno dei Cieli, assolutamente sì, sono innocenti. Che cos'è il Regno dei Cieli? Abbiamo visto che, secondo la cultura dell'epoca, è il gioco del regno, e quindi il regno, il gioco del regno e quindi il regno è ordinare la vita da Hasid con l'ordine che ha dato Gesù. Ne andiamo a vedere nelle puntate precedenti. Vi ricordate quando parlavamo del Padre Nostro, no? Ecco, come sommario, senza a pregare, è il sommario della vita pia del, del, del più giudeo. Terza cosa. Di tali è il regno, bambini. Il regno l'abbiamo detto, di tali è, se noi, sarà così anche in un, altro, in un altro verso, non diventiamo così, anche noi adulti non potremo far parte del, del, del regno dei cieli. Qua parla del regno dei cieli, poi più avanti parlerà della nuova creazione. Ma lo vedremo bene quando faremo la soteriologia, mentre stiamo facendo la soteriologia, quando ci arriveremo. Vuol dire non... Attenti, l'innocenza questo è un po' l'errore che facciamo noi occidentali per noi il bambino è innocente voi sapete molto bene che dei bambini offendevano i profeti vi ricordate l'episodio dell'orso siamo ovviamente nel Tanakh il bambino è uno che vuole scoprire è malizioso è cattivissimo con i suoi, suoi coetanei. Allora, che cos'è la figura del bambino? La risposta è colui che si fida e ti dà la mano. Solo chi si fida di Dio e si lascia guidare da Dio e ubbidisce a Dio, entra nel regno. Non c'entrano le virtù morali. Non c'entra la carta d'identità, non c'entra. Se ti fidi, e non sto parlando qui della fede come virtù teologale, non sto neanche parlando della fede come, eh, diciamo, eh, naturale all'uomo, tutti gli uomini hanno fede verso il soprannaturale, non sto neanche parlando della fede carismatica, i tre tipi di fede che noi abbiamo nel Nuovo Testamento. Sto parlando di fiducia che non è fede. Un'altra cosa, io mi fido di mio padre, io mi fido di mia madre, mi fido del mio migliore amico. Non c'è bisogno di una fede teologale che è soprannaturale, che ha per oggetto Dio, una fede naturale verso il soprannaturale, che ha per oggetto il divino e non proprio Dio, e quello ce l'hanno tutti gli uomini, oppure la fede carismatica, che è il carisma e il dono della fede, che hanno all'interno dell'assemblea pochissimi cristiani, pochissimi, pochissimi mentre tutti devono avere la fede teologale che è progetto Dio e, e si ha soltanto quando si crede nel Cristo e si riceve lo Spirito Santo. No, qui sto parlando di fiducia. Quando avevamo fiducia della maestra, in prima elementare, lei ci diceva una cosa, non stavamo lì a dire ma chissà se ha ragione, aspetta che lo chieda il papà, perché per noi era l'autorità suprema. D'accordo? Quando c'era ancora sinergia tra educazione che deve, la dà la, la, la casa, la, la, la, la chiesa domestica, l'educazione, il papà e la mamma e eventualmente l'istituzione statale con l'amo. Una volta c'era questa, questa, questa osmosa, almeno quando ero bimbo io, e quindi se la maestra ti diceva qualcosa e ti sgridava, a casa ne, ne prendevi il doppio. Ecco, non c'erano no? i genitori, i sindacalisti dei figli. Scusate ma la, mi è scappata volutamente. E mi ricordo di un vecchio, un vecchio professore. Però, eh, qui Gesù sta facendo l'enfasi alla fiducia, non sta facendo enfasi su altre cose, sta dicendo: i bambini entrano. Allora, oh, chi sono i bambini? Sicuramente loro. Sicuramente il regno è questo nuovo eone nel quale le leggi di Dio diventeranno un po' l'equivalente delle nostre leggi civili. Solo che sono molto più invasive, perché quando ti svegli devi fare certe cose, poi quando apri gli occhi devi dire certe cose, ma le devi dire perché Dio vuole che tu le dichi in quel modo lì e, le sent e sentirai di dirlo, perché lo spirito ti dirà di dire questo. Se parliamo sempre ai figli di Israele, eh? sempre ai figli di Israele. Gesù sta parlando con loro, sta parlando con i suoi e con quelli che gli portavano i bambini. Terzo, un adulto che si fidi di Dio e delle regole di Dio, lui sicuramente entra, e chi non diventa così, chi non è così non può farlo, perché pone le proprie idee, le proprie iniziative, la propria spiritualità, non la spiritualità che, vuo, che Dio vuole che tu viva, no, quella che tu pensi che Dio voglia, quindi non è più Dio, ma è io, e questo alacricamente, cozza. Bene, nella seconda parte, nella seconda parte, eh, che poi sarà la, la conclusione del capitolo 19, vedremo... Ehm, il discorso del giovane, del giovane ricco, perché il discorso del giovane ricco è qualcosa che diciamo è molto molto molto eh, afferente al discorso della salvezza e avremo modo di chiarire determinate cose che spesse volte noi invece confondiamo, nel senso che le consideriamo quasi come dei sinonimi. Va bene, ci vediamo eh, nella seconda parte.